la sogliola, oggi l'ho vista erano di ansio e l'ho prese. allora questa è già pulita, vi farò vedere adesso come la puliamo la carne, guardate, è tosta, come un sasso guardate quanto è viscita, guardate, vedete quanto è viscita? perché è fresca il pesce nostro è il migliore del mondo, lo sapete, non ve lo dico però, in seconda, per seconda scelta, anche quella come sogliola, che vengo dal nord Europa, non sono male Olanda che sta è o nuova, eh adesso, vi faccio vedere come si pulisce? volete, volete imparare? perfetto, guardate buco qui vedete? mi crea un lembo d'appiglio, un appiglio faccio qui qualche pescivendolo mi dirà, ah non si fa così eh, calma, io do... non so un pescivendolo poi prendo con un pezzo di carta, loro fanno con la spugnetta, tiro più è fresca il pesce e più ha difficoltà a, a, a spellarla vedete quanto è bella fresca spettacolare poi che faccio qui vi faccio vedere tutta quanta la sezione un po di uova ce l'abbiamo queste arancioni e non le buttiamo vedete faccio così buone questa roba la buttiamo ecco qui via poi dobbiamo togliere quest'altra parte lo stesso, facciamo così, lembo poi loro fanno così, vedete, qua c'è la testa qui come sentite il pesce quanto è fresco ah. con questa sogliola pulita che cosa faccio? la faccio come fa un pazzesco alla mugnaia con un po' di limone, quanto mi piace semplice ma tanto buona, la posso mangiare a tutti quindi limone non trattati, burro buono farina e poi se volete un goccio di vino o dell'acqua a seconda se dobbiamo farla mangiare ai bambini quindi, io che faccio? la padella è questa qua, non mentre entra tutta intera taglio la coda, poi la taglio in, uh, sì, due pezzi poi, passo nella farina, guardate che oh mamma mia che ciccetta buona buona, mmm eh, non tanta nel frattempo burro un goccino d'olio perché sennò così non, non si... non si brucia il burro alziamo il punto di fumo perché il burro ha un punto di fumo più basso quindi noi alziamo adesso guardate, il burro quando fa spumeggia, è spumeggiante ok? adesso, guardate che spettacolo mamma mia alziamo al massimo tutto quanto poi mettiamo anche le uova le appoggio qui. Mamma mia, che fortunati abbiamo trovato anche le uova. Un po' di sale. Tac tac tac tac tac. Allora, una cosa importante. La prima parte deve essere bella dorata, cioè quello lì che stiamo adesso soffriggendo che stiamo rosolando deve essere bella dorata, perché poi sarà quella che mettiamo nel piatto che si vedrà, quella che subito vedremo quando la gireremo, quindi bella dorata quindi perdiamoci un po' di, te di tempo nel frattempo che cosa faccio? il limone massaggio il limone prendo la buccia prima di spremerlo perché mi serve sia la buccia che il succo attenzione sempre a non togliere il bianco perché sennò ha un sapore cattivo taglio il limone lo spremo ecco qua, sentite che musichetta? Eh? è proprio giusta per la sogliola è proprio abbinata alla sogliola ci serve un bel po' di succo Ci siamo, vai, giro Vedete che bella dorata? Adesso, mamma mia che belle stovette, mamma mia che roba, ragazzi Allora, questa ce la mangiamo noi, quindi ci serve, ci mettiamo il vino, o se no potete mettere l'acqua eh. Vado, così Così, aiutiamo, mettiamo, aggiungiamo un po' di liquido poi, limone Ma chi è che non piace la soglia della mugnaia? È pazzesca! Ma chi te la fa? Buona! Sale, un po' di pepe ce la mettiamo? Sì Tanti bambini, oggi, oggi mai non se so la mangia Vai Ma così, poco poco Abbassiamo adesso, piano piano a medio Ma a questo punto, quanto un po' ci vuole per cuocerla? Dipende dalla grandezza, dallo spessore della soglia, questa è più grande di quella lì che ho messo sul piatto quindi c'è un po' di tempo la soglia è cotta quando? quando la ciccia si stacca dall'osso ancora no, quindi che facciamo? per facilitare tutto questo, sfruttiamo il vapore che viene, eh, diciamo, creato dal liquido metto il coperchio quanto tempo? circa 10 minuti ci vediamo tra 10 minuti, così ci mangiamo con le loguetta dimenticavo, per farla ancora più saporita Mettiamo qui le buccette di limone, ecco qua ci da poco <ride> Controlliamo, sono passati circa 4 minuti Allora, se vedete che poco liquido è rimasto, aggiungetelo un po' di acqua, potete aggiungerla così e andate, deve essere sempre abbastanza morbida, capito? perché la soglia è buona se è morbida, poi che facciamo, guardate Così, coccolatela, Cocco, questa qua è la creatura, eh? Bella, piccoletta, così. Eh, questa costa, questa costa, quindi va, va trattata meglio di altre cose. Vai, così. E non giratela, non serve che la giratela. Già abbiamo girata prima all'inizio, quando l'abbiamo rosolata, no? E adesso lasciamola così. Allora, assaggio. Questo, proprio l'infanzia. Ti vengono le lacrime, ti commuovi. Quando mangi questi piatti, voi ti ricordi guardate, allora, la consistenza delle ciccia guardate guardate che bella bella, cicciotta Intingo perché questa salsa è da paura è una poesia cioè manco lo senti il burro ma non c'è il burro perché è talmente buona, è un dolce Un bacio a tutti e rifate la soglioletta a sta mugliaia come la faceva la mamma, buonissima Mamma mia, per Pazzesco, per